zombie apocalypse ciao ragazze ragazzi come state? Spero bene allora nuovo video direbbe di parlare un po' con voi come state? tutto bene? allora nuovo video di uh, vi come è andata oggi la mia giornata è andata piuttosto bene uh, però per andare verso il porto dal porto mi sono diretto il porticciolo e dal porticciolo sono uscita Cosa vi racconto di quello mm. che praticamente oggi sono fissa molto con eh, questi tipi di outfit che mi piacciono casino non so se posso vedere aspetta un secondo vedete e niente ragazze ah ps, PS. dunque ehm, questo video si sente tutto un chiasso allucinante, non ci fate caso, prometto metterò la musica perché forse così mi ascoltate di più, non lo so, non ci provo, e, che dire, io tra poco farò il letto in camera mia perché così è inguardabile, Aia, mi sta facendo un po' male fino sì, a che io non capisco il però vabbè, mentico di farlo pazienza, comunque anche adesso voglio parlare un po' con voi, e da questa parte però c'è la lampada, riesco a, non riesco mh, bene, non ho la posizione, la posso accendere, cioè lancio un, un attacco qui, ma non importa, se vedete voi di là è perché eh, non c'è per la mia nonna, niente, quindi praticamente ragazze mie rivoluzionerò totalmente il mio canale, e eh, e e voglio mettere un po' più di musica in tutti quasi in tutti i miei video più o meno perchè mia... eh. questi video sono troppo monotoni quindi ovviamente questa non è la mia idea è un'idea che devo ringraziare calorosamente eh, una mia amica di youtube che, sal che saluto e ci siamo appena sentite poco fa al telefono eh, perché voglio salutarle e dire di cuore le consiglio perché mi accorgiamo ovviamente che questi video non erano così belli come volevo farli sembrare io ho dato un piccolo accorgimento di mettere della musica in alcuni video vabbè io li, li vorrei mettere anche questo video ma non lo so quando lo uscirò quando, quando cioè quando lo pubblicherò questo video e quindi io ho intenzione di sì, sperando che questo video non vi è noi, io voglio dire che mh, oggi no. sono uscita con la stessa borsa. Aspetta, ragazzi mia questa era la mia borsa da sempre con me, da quando l'ho acquistata. È bellissima, ora è un po' vecchiotta, però all'epoca era bellissima quando l'ho acquistata perché non aveva questo manico bruttissimo. Poi mostrando questa borsa questo... insomma... Non è il massimo, ma lo butto a risparmiare per non comprare un'altra borsa. Quindi questa borsa qui non è male per niente, ma non è neanche così brutta. All'inizio aveva un, un, un'altra colla più grossa, più, più larga e più restringere. Ma questa al momento non si può restringere. Dirvi che ho usato quella borsa a portare l'altra che ho di là. Quella grossa, grande così, e di queste dimensioni proprio ingombranti, nera. Là, ma non va bene, non so se ve l'ho detto, ma ve lo ti adesso se non ve l'ho detto prima. Ho spolverato tutto dove c'era, dove mi trucco io, dove, dove, dove monto i video, ma anche lui monta il computer, cioè adesso sto montando tutto il telefono perché viene bene così. E poi eh, sto, uh, ho spolverato anche dove ci sono i comodini, insomma un po' dappertutto Ho spolverato, e fatto una bella pulizia Da qui in avanti vorrò fare la pulizia in diretta con voi Vediamo cosa mi esce di innovativo Appunto ho un sacco di precedenti per Youtube Non so ancora quali metterò in atto all'azione Però metterò in atto appunto perché mi interessa a me. Per parlare un po' con voi E dimostrare soprattutto che ci tengo a voi e, e dirvi che mi mancavate, manca volevo parlare un po' con voi, tutto lì, volevo solo parlare un po', non so, se voglio provare, bene grazie, io adesso, se, nel senso faccio una foto, un bacio, e mettete un bel like, di supporto, un colore di iscrivervi al canale YouTube, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video, ce cioè sul canale YouTube, ciao!